Ma scusi, ma di là sono Alfano e Berlusconi. Noi ci abbiamo Civati, Renzi, Cuperlo, non necessariamente in quest'ordine, ma vinciamo noi e recuperiamo i delusi e diciamo abbiamo fatto il possibile, Letta ha fatto un lavoro generoso però insomma le persone non hanno scelto il governo Letta, non hanno scelto il governo con Berlusconi, non hanno scelto nemmeno il governo senza Berlusconi perché tutto si può dire di Berlusconi tranne che non sia lui che aver preso i voti a febbraio, senza Berlusconi questo governo non ha neanche il 50% di quei voti di febbraio. Ma le grandi intese non esistono più o non dovevano? nemmeno Lo dice era. anche Napolitano che non ci sono le grandi intese, le larghe intese si potevano evitare, non abbiamo voluto farlo, una minoranza di parlamentari in segreto ha deciso come dovevano andare le cose. Adesso detto fuori dai venti, lo stato di salute del PD a questo punto... Lo dopo stato di salute, il PD è un partito così, mm. è un partito che non sta tanto bene ma che potrebbe stare benissimo, deve decidere l'8 dicembre, possiamo prendere una strada diversa rispetto a quella che abbiamo preso il 19 di aprile. È, molto è tutto molto semplice, incredibilmente semplice.